eravamo rimasti che lo standard usb era stato introdotto nel 96 se non avete visto il video precedente ve lo metto in descrizione così non ve lo perdete adesso ci fermiamo con la storia delle porte usb e parliamo dei dettagli tecnici tutti noi sappiamo cos'è una porta usb ma non so quanti di voi sapete realmente cosa c'è dietro lo standard usb e dei suoi connettori quindi infatti questo video si dividerà in due parti prima si parlerà di connettori e poi dello standard USB mi rendo conto che ho sbagliato i di video in queste due categorie anche perché non sono realmente separate però credo che era il modo migliore per fare un video fruibile per tutti e quindi, se volete sapere di più seguite questo video sigla! Benvenuti e benvenuti in questo nuovo video di FK Under The Hood io sono Valerio e oggi vi porto la seconda parte della storia delle porte USB nella fattispecie parlerò di connettori dello standard USB ma prima di cominciare perché non vi iscrivete al canale? non costa nulla, è gratuito e vi permetterà di non perdervi gli altri video che porto su questo analisi e se volete seguitemi su Instagram, qui sotto c'è il mio tag adesso riprendiamo con i dettagli dei connettori USB inizialmente i connettori USB erano due USB A e USB B dal punto di vista della cablatura dei cavi erano pressoché uguali USB A era destinato a essere inserito nei computer invece USB B destinato a essere inserito dalla parte delle periferiche tipo come le stampanti guarda se voi vedere qui c'è un microfono a tavolo che ha una porta USB B la corrispondente USB A è collegata al computer ci sono tantissimi altri dispositivi che non hanno una corrispondente USB B sono direttamente collegate, tipo una webcam o una USB la porta USB-B era per tutte quelle periferiche in cui si voleva avere un cavo staccabile oppure in un'altra casi, direttamente che lo saldano all'interno ma perché esisteva USB-A o USB-B? molto semplice, per evitare che l'utente facesse casino durante la cablatura quindi quando fu lanciato lo standard USB nel lontano 96 sono solamente questi due tipi. Nel 2000 arrivano i connettori Mini A e Mini B e lo scopo per cui vennero introdotti era semplicemente per agevolare la mini utilizzazione di dispositivi elettronici. Esisteva anche la versione Mini AB. Tutti i connettori Mini USB non hanno avuto una lunga vita perché vennero ben presto sostituiti dai Micro A Micro B e Micro AB. Come detto nel video precedente, il connettore USB aveva solamente 4 pin. Questo, però, portava dei limiti a quello che era la velocità massima che si poteva raggiungere, perché ricordiamoci che è sempre una connessione seriale. Nel 2008 fu progettato un nuovo connettore per avere quello che si chiama USB Superspeed. Ovviamente c'erano dei pin in più che semplicemente permette di trasmettere i dati alla velocità più alta, è sempre seriale. Però poiché nel 2008 l'elettronica era migliorata e quindi si potevano fare anche delle connessioni seriali più veloci. Ovviamente sono usciti i corrispettivi micro ASS, micro BSS e anche micro ABSS. SS sta per super speed, no per questi qua. Lasciamoli perdere, andiamo avanti. Ma a questo punto si è ripresentato un altro problema. E qual è il problema? Sembrava andare tutto bene con USB. Eh no, perché c'è USB tipo A, USB tipo B? mini-a, mini b mini AB, mini-a-b mico-a, mico b mico ASS, mico b mico a, mico a SS, mico b, SS, mico b sono 11 cavetti e quindi quello che doveva essere il super mega standard universale per tutti non era più super mega standard universale per tutti stavano creando altre complicanze, altri connettori, altri casini le persone stavano iniziando a rompere i coglioni e quindi arrivò USB-C USB-C è uguale da entrambi i lati sia dalla lato periferica che dal lato computer già supporta super fast ma anche compatibile col vecchio standard USB-C dovrebbe essere il vero unico standard universale, almeno per i prossimi, boh, che ne so, spero 10 anni almeno L'introduzione di nuovi connettori andò passo passo con l'introduzione di nuovi standard e i vari standard USB si differenziavano non solo per quello che erano i connettori, ma comunque erano sempre anche Retrocompatibili, ma si differenziavano principalmente dalla velocità di trasmissione. Il primo stando USB 1 supportava una velocità di 12 secondo e andava solamente sui connettori di tipo A e di tipo B. Quando è giunto l'altro stando USB 1.1, il cambiamento più grande fu quello dell'introduzione dei cavetti mini A e 1000 B. Nel 2001 uscì lo stando USB 2, in cui veniva proposta una velocità di trasmissione 40 volte più veloce rispetto a USB 1 ovvero a 480 megabit al secondo un'altra cosa che veniva aggiunta era la lunghezza massima del cavo con USB1 il cavo poteva essere massimo di 3 metri adesso con USB2 il cavo può essere al massimo lungo 5 metri questo perché con cavi più lunghi si può avere una degradazione del segnale inoltre USB2 aggiungeva anche il supporto per caricare le batterie e questa è già una cosa importante USB-C che uscì parecchi anni dopo comunque supporta anche lo standard USB 2 nel 2008 venne presentato lo standard USB 3 che portava come caratteristica principale il SuperSpeed. questo standard permette la trasmissione di dati fino a 5 gigabit al secondo ovviamente la cosa importante è se viene collegato un cavetto SuperSpeed in una porta super speed perchè se un cavetto SuperSpeed speed è una porta vecchia funziona ugualmente ma non si ha questa velocità nel 2013 venne rilasciato invece il nuovo standard USB 3.1 che portava la velocità di trasmissione dati fino a 10 gigabit al secondo e aggiungeva anche la power delivery. Se non sapete cos'è la power delivery, ne ho parlato in questo video, che vi metterò nelle handcards, quindi non ci distraiamo e andiamo avanti. Nel 2017 arrivò lo standard USB 3.2, che buttava via tutti i connettori A e B e l'unico connettore che veniva supportato era quello USB-C che sarebbe stato presentato da lì a poco l'ultimo più recente è quello presentato nel 2019 ovvero USB 4 che porta la velocità di trasmissione dei dati fino a 40 gigabit al secondo se ripercorriamo tutta la storia di USB da USB 1 a USB 4 la velocità di trasmissione dei dati è arrivata a un livello allucinante dai 12 megabit al secondo fino a 40 gigabit al secondo più di 30.000 volte più veloce in questi poco più di 25 anni sono stati fatti dei passi da giganti per quanto riguarda lo universo a serial bus bellissimo pinguini io con oggi ho concluso so di aver trascurato alcune cose però se volete che ne parlo fatemelo sapere qui sotto nei commenti non dimenticate di lasciare un like se questo video vi è piaciuto vi ricordo come sempre iscrivetevi al canale e inoltre vi consiglio di andare a guardare questi video uno è la prima parte di questo video qualora la siete persa la seconda è e il video dove spiego il power delivery. Quindi non ve lo perdete, ci vediamo al prossimo video! Ciao!